a tutti oggi prepareremo la straccia dell'imbrodo il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono prezzemolo parmigiano uova sale noce moscata pepe acqua e dato di carne bimbi andiamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale il prezzemolo il parmigiano facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo un po' sul fondo. Adesso mettiamo il sale. La noce moscata, il pepe e le uova. Facciamo mescolare per 20 secondi. A velocità 3. Mettiamo da parte in un contenitore il nostro composto. Dopo aver sciacquato il boccale versiamo all'interno l'acqua. E il dado di carne facciamo cuocere per 12 minuti 120 gradi velocità 1 Adesso proseguiamo la cottura per due minuti a 80 gradi anti velocità 2 e verseremo dal foro del coperchio il nostro composto. La stracciatella è pronta, andiamo a impiattare. Stracciatella in brodo, grazie e alla prossima ricetta.